Tutti sappiamo che con l'alimentazione assumiamo una certa quota di nutrienti come carboidrati, proteine, grassi. Ma perché? A che cosa ci servono? Vediamoli insieme.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 Siamo abituati a dare per scontato il fatto che ci alimentiamo e che questo fatto ci dia le forze per portare avanti le nostre giornate. In effetti il cibo che ingeriamo può essere visto come un veicolo di nutrienti. Se togliamo tutto l'aspetto sociale, culturale ed emozionale ai piatti che mettiamo in tavola, tutto quello che ci rimane è una serie di molecole che vengono sfruttate per sostenere tutti i processi vitali. Con il video di oggi voglio dare una piccola essenziale spiegazione sul perché ci servono questi nutrienti e su come riusciamo a sfruttarli prima di cominciare però devo necessariamente fare una precisazione un conto sono gli alimenti e un altro conto i nutrienti se parlo di carboidrati non sto parlando di un piatto di pasta sto parlando delle molecole di zucchero che quel piatto di pasta mi fornisce questa è una cosa fondamentale perché quasi nessun alimento apporta un solo nutriente, quindi chiamare la pasta e il pane carboidrati è quantomeno impreciso, così come chiamare proteine un piatto di carne. Prima di tutto partiamo dal cuore del discorso. Come un'automobile brucia la benzina per avere l'energia per far girare i propri ingranaggi, anche noi dobbiamo avere un propellente da usare. Tutte le cellule del nostro organismo possono usare varie molecole come fonte di energia eh, e sono molecole che vengono prodotte dalle cellule stesse. Tra cui la più famosa è l'ATP e per semplicità parleremo solo di questa prendendola ad esempio di tutte. Eh, tutti i nutrienti che assumiamo col cibo hanno il solo scopo di produrre l'ATP che verrà poi usata per tutto. Cosa significa che l'ATP è una fonte di energia? Eh, grossolanamente possiamo pensarla così. Immaginate di avere un petardo e di accenderlo. Quando esplode muoverà anche tutta una serie di oggetti vicino a lui proprio perché la sua esplosione libera energia e questa energia fa sì che altri oggetti subiscano conseguenze dall'esplosione. Ecco l'ATP è il petardo delle cellule. Quando esplode libera energia e che ha conseguenze sulle molecole intorno favorendo quindi reazioni chimiche, movimenti molecolari e tutto quello che normalmente la cellula fa. Come detto, noi mangiamo per avere l'energia di portare avanti le nostre giornate. Gli alimenti forniscono i vari nutrienti che le cellule trasformeranno in ATP. Vediamo un po' nel dettaglio cosa succede. Partiamo dai carboidrati. Con l'alimentazione assumiamo diversi tipi di carboidrati. L'amido della pasta e del pane, ma anche delle patate e in generale di tutti i cereali e dei tuberi. Gli zuccheri semplici, magari della frutta o magari dalla bustina di zucchero che mettiamo nel caffè. O magari quelli del latte o dei formaggi in ogni caso il principe di tutti gli zuccheri si chiama glucosio che è lo zucchero principale usato dalle cellule con funzione energetica gli altri zuccheri vengono trasformati in esso oppure in molecole da esso derivate finendo per fare le stesse reazioni il glucosio viene utilizzato in quella che già dalle lezioni di biologia delle superiori è chiamata respirazione cellulare la reazione sintetica di questo processo è piuttosto famosa vengono utilizzati glucosio e ossigeno per produrre anidride carbonica, acqua e appunto ATP. Tra parentesi è per questo che abbiamo bisogno di ossigeno. Senza apporto continuo di questo gas non potrebbe avvenire questa erezione e le cellule morirebbero. Non voglio entrare nel dettaglio di tutti i passaggi, non è mia intenzione fare una lezione di biochimica, ma per proseguire il discorso devo dare alcune indicazioni sommarie. La molecola di glucosio subisce una prima serie di trasformazioni chiamata glicolisi. Il prodotto di questa glicolisi, ovvero il piruvato, viene usato nel ciclo dell'acido citrico, chiamato anche ciclo di Krebs. In questi due primi passaggi viene prodotta l'anidride carbonica di scarto. Da questo ciclo vengono prodotte molecole che finiranno nella fosforilazione ossidativa, che è il processo che usa l'ossigeno per produrre acqua e ATP fondamentalmente da una molecola di glucosio la cellula ricava oltre 30 molecole di ATP e questo è il principale processo che usa la cellula per avere l'energia che gli serve parliamo ora dei grassi non tutti i tipi di grassi sono usati per scopi energetici ma tutto sommato la stragrande maggioranza di quelli che mangiamo lo sono questi grassi sono catene molto lunghe di atomi di carbonio a volte anche 26 quando vengono utilizzate vengono tagliuzzate e ridotte in due soli atomi di carbonio questi vengono legati a una struttura più grande e insieme formano un'altra molecola importante l'acetilcoa adesso non ci importa sapere come sia fatta questa molecola ma dobbiamo conoscerla perché è un ponte lo scopo dell'acetilcoa è dare quella molecola formata da due atomi di carbonio al piruvato formato dalla glicolisi di prima la combinazione tra i due forma l'acido citrico che è appunto la molecola che dà il nome al ciclo detto prima. Quindi questi nutrienti lavorano insieme, gli zuccheri danno il piruvato, i grassi danno l'acetil-CoA e la combinazione di queste due molecole fa partire il ciclo che porterà alla fine alla produzione di ATP. Quanto ATP produce una molecola di grasso? Tanto, tantissimo! Si può arrivare a superare anche le 100 molecole di ATP con una singola molecola iniziale. Ecco perché i grassi sono usati come riserva e si accumulano, hanno un potenziale energetico enorme e fanno comodo in caso di carestia. Infine parliamo delle proteine. Queste sono una catena molto lunga di mattoncini, tutti con una struttura simile chiamati amminoacidi. Ne esistono tantissimi ma nelle proteine ne vengono usati una ventina. Questi generalmente non vengono usati per scopi energetici, tranne in caso di necessità, quindi non sono una risorsa standard delle cellule per produrre ATP. Inoltre, avendo 20 tipi di amminoacidi diversi, non è possibile dire che le proteine diventano tutte questa o quell'altra molecola, ma si può comunque tracciare un percorso comune. Tutti gli amminoacidi, infatti, possono venire degradati e trasformati fino a diventare due cose. Una minoranza diventerà acido il CoA, come i grassi, la maggior parte invece sarà un componente del ciclo dell'acido citrico. In sintesi, i carboidrati e i grassi concorrono a formare il ciclo dell'acido citrico, da cui poi nascono le molecole che sfrutteranno l'ossigeno per creare l'ATP, mentre le proteine si inseriscono in questo ciclo già avviato. In tutto questo processo ho evitato di parlare delle vie secondarie e dei casi particolari, ad esempio non ho parlato della chetosi o della sintesi degli zuccheri, ma la prima l'abbiamo già vista tempo fa in un mio vecchio video. La seconda è un modo di per produrre un minimo di zuccheri in caso di carenza e non produce ATP. Spero che questa disamina possa essere stata utile per fare magari un passo in più verso la comprensione di quello che succede quando mangiamo. Ci sarebbe davvero tantissimo da dire ma non volevo fare una lezione di biochimica o di fisiologia, mi basta aver dato qualche spunto interessante.